Anna Maria Noia, saggista, giornalista, poetessa, quantunque non sia della frazione culta, è un po' l'anima della manifestazione letteraria e culturale che si tiene qui nella piazzetta Cecchino Cacciatore, organizzata dall'Associazione Alfonso Gatto. Anna Maria, vogliamo parlare di questa manifestazione culturale, un evento per aggregare le persone e superare anche i problemi legati al Covid. Allora, sì, innanzitutto buonasera e eh, ringrazio l'associazione Alfonso Gatto che da circa 30 anni fa parte attiva della cittadinanza e anche e soprattutto della storia politico-sociale e culturale con tante battaglie anche per l'ospedale Fucito di cui adesso non parliamo. E questa piazzetta socioculturale è già in atto da qualche anno, un paio d'anni. Quest'anno mi sono iscritta anche io all'associazione Gatto con il patron Luca Insino Picarella, suo figlio Daniele e soprattutto con il mister Nuovo Acquisto, diciamo, il patron è il mister eh, Gerardo Torre e, ecco, sì. varie serate culturali con la presentazione di libri e di eventi con quale criterio le scelte? Eh, con quale criterio? Le scelte di, eh, del, del voler stare vicino alla popolazione sanseverinese, sia con la cultura, sia dal punto di vista eh, storico, sociale e culturale, ma anche con le feste, con momenti di agape, di condivisione fraterna, con eh, balli di gruppo, come è stato... Ecco, è promuovere quindi anche le bellezze del territorio, far riscoprire le nostre radici storiche e culturali. E anche un momento di aggregazione, socializzazione e partecipazione si spera attiva alle vicende che interessano tutto il nostro territorio e non solo, proiettati da San Severino verso zone limitrofe e viciniori. Ecco, Nell'ambito di questa manifestazione mi piace ricordare e chiedo al nostro operatore di inquadrarlo che è stato presentato anche il tuo libro emozioni inversi, raccolte in breve di poesie 2015-2020 eh, ecco, vogliamo parlare brevemente di questo sì. volume? Sì, in realtà è dal 2014 al 2020 però c'è stato uno sbaglio in, in tipografia, però eh, sono molto grata ai fratelli D.E.P., editori della CECOM, anche di Brasiliano come tipografia cioè Mario e Gaetano Provitera di aver creduto in questo mio sforzo culturale, socio eh, diciamo letterario e, niente, questo colo, eh, consta di una di liriche, per eh, diciamo una sessantina di pagine eh, e sono in gran parte frutti eh, della mia passione per la lirica, per i poemi, per le poesie. Un prodotto carriere. vi Aperto a, tutto. È aperto a tutti, è rivolto a tutto anche se uso molto le, gli artifici, le arti della retorica e della retorica per cui può essere eh, un po' cervellotico, ammetto l'impatto, l'approccio però eh, è nato tutto durante il lockdown, ho avuto l'idea dei mesi scorsi del lockdown 2020 ma anche prima di riunire collettaneamente in questa mia opera, l'ultima mia opera che poi tra l'altro se mi consenti Carmine, io ho pubblicato dei libri di antropologia come calendario sennestino il dia delle tradizioni popolari al comune di San Severino nel 2011 e mio padre Gino, intellettuale della Valle Irno, era presente. Poi ho pubblicato un libro su Ovidio Serino che tra l'altro anche... Ricordiamo chi è Ovidio Serino? Ovidio Serino è un garibaldino del... originario della frazione Sanseverinese di Carifi ed è stato già diciamo, pubblicato qualcosa di Ovidio Serino eh, sia dai vari storici eh, salernitani ma anche e soprattutto dal nostro eh, dotto, colto, liturgista Don Andorio Sorrentino che è anche un pastore amabile e amorevole nei confronti eh, delle sue, del suo greggio, tra virgolette. Un'ultima domanda che è esula da questa manifestazione e dal tuo libro. Viviamo un momento particolare, inutile nasconderlo, la pandemia ha condizionato e condiziona la nostra vita, non sappiamo che domani avremo. Ecco, tu personalmente come donna come persona ma anche come scrittrice giornalista come vivi in questo momento e soprattutto quale messaggio di speranza dai per il futuro e allora di vivere le cose con curiosità in effetti eh, non è solo la pandemia c'è stata già la crisi del 2008 i muti sui apprai in America e poi dopo si è diciamo, diffusa questa pandemia cultura, crisi culturale più che economica e prima che economica e si è diffusa nelle nostre zone per cui bisogna cercare di trarsi fuori da questa morta agora dicendo alla maniera di Dante, cioè il, eh, il fango dove giaceva ciacco o porco o maiale secondo il sesto canto della Cantica dell'Inferno e trarci fuori vuol dire anche avere, assumere un atteggiamento di curiosità e poi farsi il vaccino anche se non voglio fare nessuna polemica. Eh? Non voglio fare Novacs, Sevax, eccetera. Secondo me, perché il è importante vaccinarsi? Perché si riduce se non altro almeno la mortalità e se non altro l'utilizzo delle terapie intensive e subintensive e anche per, diciamo, per, per essere rispettosi nei confronti di chi già si è vaccinato, gli ottantenni, 60 sessantenni, del personale scolastico ATA e di altri pro protagonisti professionisti come giornalisti. Certo, che ma poi... mi, mi pongo e ti pongo la domanda, secondo te perché questo numero così elevato? di persone che non si è ancora vaccinata. In provincia di Salerno sono circa 190.000. Sì, questa è colpa da scrivere a noi giornalisti. La cattiva informazione, infatti c'è stato un nuovo termine, un neologismo coniato che si chiama infodemia, che sarebbe l'epidemia, la pandemia, quindi endemia localizzato, epidemia diffuso, e pandemia oltremodo diffuso, eh, l'infodemia. Eh, noi giornalisti siamo responsabili, soprattutto in televisione, perché un giorno appare un esperto e ci dice una cosa. E un altro giorno però bisogna sempre avere questo ehm, ehm, fatto, questa capacità di discernere e di sapere qual è il nostro bene, qual è il meglio, che cosa desideriamo per noi, ma non solo, per le nostre famiglie, per i nostri anziani, ultra mia madre che ha 82 certo. anni. Ma eh, comunque non si placano le polemiche, notizie di oggi che... In tante città italiane, migliaia e migliaia di persone sono scese in piazza sì. per dire no al Green Pass. Tu come la vedi? Eh, ma anche in Europa e eh, anche in Francia, e in certo. Gran Bretagna, addirittura in Gran Bretagna, i nostri civili, cugini inglesi, la perfida albione di, di Winston Churchill, ma ehm, loro hanno fatto addirittura delle feste per la fine dell'Occodale. È, un, è una, un fatto culturale, mentale. Eh, se noi non, ha, non assumiamo che la nostra libertà finisce dove inizia la libertà dell'altro, non rispettiamo nessuno. Quindi... Di, mutati, smutanti, eh, eh, eh, traslando dalla metafora, cioè se io eh, giovane dico ma che me ne importa tanto a me non, non colpirà o se colpirà sarà sincero... La serie non capita mai a me? Sì, è, è come andare in macchina e certo, guidare certo, forte certo, in autostrada certo, e certo. dire vabbè tanto non capiterà mai a me. Okay. È un fatto culturale e colgo l'occasione per ringraziare nuovamente i vertici dell'associazione Gatto e anche l'amministrazione comunale che ha voluto questo progetto supportato anche diciamo se uh, impegnati in altre iniziative, ad esempio a San Severino c'è stato l'esploit, il, il boom delle scuole sanseverinesi che hanno vinto Finto un, premio, un sì. premio. Quindi questo qui, ve lo raccomando, Emozioni Inversi, di EP Editori, ci sono... Dove si qui, può trovare? Eh, le tengo in gran numero io, quindi mi si contatti in privato anche attraverso Carmine, Raffaele. Okay, e okay. poi sono 20 liriche tra, tra Il Disperato, una sola in realtà lirica, io ho parafrasato La Luca, al canto notturno di un pastore dell'Asia di Leopardi a cui mi ispiro molto come anche Dante e come Manzoni e ho messo in versi una specie di mio delirio dando un'epitosa un po' bastardo alla luna dicendo qualche parolaccio però il resto delle, parole, delle poesie sono sì, sono esercizi un po' bon retorici, e lo ammetto come artifici, però mh, traggono il mio essere, vabbè, il mio vabbè, animo. Vabbè, vabbè, comunque Vanno comunque lette, lette, valutate e giudicate. Sì, io ho fatto anche altri libri, non eh, solo okay. di antropologia, ma anche di poesia, però okay. questo vi invito a, a, a, a leggere perché ci sono rime fresche, novelle, eh, in cui ho parlato anche della mia famiglia che mi supporta e mi sopporta, ho una famiglia meravigliosa e voglio che tutti lo sappiano,